Bang, bang, bang. Oggi noi ci divertiamo a questo è un bellissimo vlog dove noi siamo in piscina alla faccia vostra <ride> vi vogliamo, eh? vogliamo bene iscritti, ma, ma molto bene iscritti eh. esatto, noi se vi metteremo qui a vedere noi che ci divertiamo in acqua calda e nella piscina ehi, tanto c'è il robino apposta per non bagnarsi quindi non gli fai niente ehi, gli acquisti suoi bei amazon non, non, non, .ですね. Eh no no no non stiamo facendo nessuno squad pubblicitario a pagamento Questo vado lo copiamo anche io Quindi sì ma tanto siamo soci ragazzi Quindi praticamente i video che faccio io sono pure i suoi E viceversa Quindi non, quindi non fate gli haters e dire E eh, Mario è un, copio, è un copio Non è un copio Perché sì Ah ringraziamento speciale ai nostri iscritti migliori Aspetta Allora Abbiamo Su di colpa Bandit random. Video random 85 Fare 10 al 333 prendiamo il pj uh, uh, eh, aspetta sunscreen uh, tattino basso 0.4 uh, art, adesso hard in tumblr eh, qualcosa altro tipo hard in tumblr eh, qualcosa altro nel genere sta di pesca questa <ride> eh. liquidino sto portando ancora l'acqua ragazzi di voi. ora noi ovviamente come brave persone ci mettiamo, vi mettiamo qua voi potreste osservare tutto il bello Vabbè, vabbè, vabbè, vabbè E ora mettiamo Tuffa bomba bomba Ma salve, faremo la crossbar challenge Non è proprio la crossbar challenge Qualcosa di simile Però dobbiamo ancora trovare il posto Per mettere il telefono per riprendere Perché non Bene, quindi, ok, bene. bene, bene vogliamo bene, io e Mini Katrina. Grazie, grazie. Iscrivetevi al canale, mettete like e quindi. Se. Oh. Power my life